Lei il 2 aprile 1985 perde per una tragica fatilità la mamma e i suoi due fratellini gemelli nella strage di Pizzolungo In situazioni tragiche come questa, il sostegno dei familiari è un fattore fondamentale sia materialmente che, soprattutto, emotivamente. Nel 2013 governa tagliati fondi alle vittime di mafia. Come si è sentita e quanto è stato ed è tuttora importante il sostegno di Libera. Beh, sicuramente è importante sostenere Libera perché Libera ha dato la possibilità e ha dato la, la dignità a tante, tante vittime di mafia non facendo distinzione tra vittime di serie A e vittime di serie B perché spesso si tende a fare distinzione tra le vittime di serie A e quelle di serie B invece Libera ha dato dignità a tutti e lo vedremo anche il 21 marzo quando leggeremo più di 800, eh, più di 900 nomi di vittime innocenti di mafia eh, io avevo dieci anni quando sono morti mia mamma e i miei fratelli e eh, eh, sicuramente restare eh, senza una famiglia perché comunque ce l'hanno cancellata la famiglia sia me che mio papà che aveva 36 anni eh, beh sicuramente è stato lungo il percorso che abbiamo fatto e che dobbiamo, e che dobbiamo fare però non siamo soli i tagli i tagli Forse questo governo dovrebbe fare tagli più sensati, tagli alle vittime delle mafie, piuttosto che tagli la cultura, piuttosto che tagli alle forze dell'ordine. Quelli sono tagli che non vanno fatti, quanto piuttosto tagliare i tanti tanti spreghi che si vedono nei palazzi, quelli sì che dovrebbero essere tagliati. Dovrebbe essere rivisto il bilancio, però utilizzando dei capitoli ad hoc proprio per le forze dell'ordine per chi poi deve in primo luogo eh, contrastare le mafie ma anche per chi deve fare la, eh, quindi non un'azione repressiva ma anche un'azione preventiva e quindi sicuramente la cultura dovrebbe avere più fondi.